E come voleva si dimostrare, anche oggi ho trovato la nuova truffa del secolo, il pellet. Perché adesso ormai si fanno truffe di tutti i generi e, visto che il pellet è rincarato, perché non fare una truffa sul pellet? Eh. Questa è la domanda che si fanno in tanti. Quindi oggi andremo a scovare tutti quelli che fanno questo tipo di, di truffa. Perché comunque... Ci sono degli accorgimenti che possiamo utilizzare per capire se è una truffa o no, specialmente se vi chiede il tipo di pagamento che non sia PayPal. Se vi chiede una Poste Pay, che sarebbe la carta eh, prepagata della posta eh, su cui inviare i soldi, non inviate perché voi inviate i soldi e non ricevete ben, ben niente. E purtroppo non riceverete neanche né il rimborso né il prodotto. Quindi, eh, nulla da fare neanche tramite bonifici bancari perché i bonifici bancari una volta inviati non possono essere restituiti se succede qualcosa non avete nessun tipo di garanzia quindi mi raccomando no bonifici bancari no assegni bla bla bla o no eh, alla consegna no post pay ma si sì, paypal quindi mi raccomando eh, paypal fra l'altro se volete eh, sostenere il canale eh, potete fare anche una piccola donazione per eh, sostenere il mio canale e portare avanti questo mio progetto di aiutare le persone a poter eh, scovare le truffe quindi se volete andate a cliccare lì quindi anche iscrivetevi al canale se vi fa piacere mi raccomando eh, iscrizione al canale accendete la campanellina così riceverete una notifica che è uscito un mio video nulla di più quindi ritornando a noi, eh, ad oggi il pellet costa sui 11-14 euro, quelli più cari ovviamente, perché vabbè ci sono anche più cari tipo da 20 euro, ma non ha molto senso. Comunque eh, più o meno il prezzo è quello, dai 11, 12, 13 euro al sacco da 15 kg. Eh, chi vi propone eh, il pellet tipo a 5 euro, no è improponibile nel senso sì è vero è un'ottima offerta ma è improponibile perché è una truffa quindi non vi arriverà il pellet non vi arriverà praticamente nulla quindi venite con, con me non con noi se tu sei tu e noi venite con noi e vediamo qua subito uh, questa situazione allora io vi ho fatto un, un tipo di selezione di un po' di, di cose qua ho trovato questo sito dove vende un bancale boschetto a 250 euro. È mix di materie prime che ne esalta le caratteristiche una classe A1. Quindi 78 sacchi da 15 kg a 250 euro. È un affare. Peccato che se noi andiamo ad aggiungere al carrello, voi come vedete qui sotto bancale aggiunto al carrello sembra tutti gli effetti... Mm, un buon prezzo perché il sito è fatto bene eh, andiamo al pagamento andiamo a cliccare quindi qua dovrete semplicemente mm, fare un dettaglio i dettagli vostri con nome cognome via cap bla bla bla sul totale neanche addirittura neanche la spedizione ne pagate per un bancale di 78 sacchi eh, eccolo qua pagamento bonifico bancario Effettua il pagamento tramite bonifico bancario Usa l'ID dell'ordine come casuale Il tuo ordine verrà, non verrà spedito finché i fondi non risulteranno trasferiti nel nostro conto corrente Inviaci la ricevuta di bonifico tramite email Quindi Loro ricevono i soldi eh, Loro ricevono la tua email Voi non ricevete niente Perché nessuno vi da un bancale di 78 sacchi da 15 kg a 250 euro Nessuno No No mi dispiace nessuno Quindi allora anche questo è una truffa certa Perché ho provato io a contattarli Perché se voi vedete il loghetto qua di Whatsapp Ho chiesto come mai il vostro, i vostri pellet sono così economici La risposta che ho ricevuto è questa Magari ve la metto qui da qualche parte eh, il prodotto era, è disponibile, può essere consegnato e via dicendo. Mh, tutto disponibile, ma non hanno risposto alla mia domanda. Purtroppo è così, quindi magari voi non, non, non siete certi che questo che, ho pens che penso io sia una truffa. Magari dite ma quello magari lo vende a 250 euro. Peccato che io ho trovato un altro sito. Uguale, cioè con un altro nome ma simile Quindi io torno indietro vi faccio vedere il tutto eh, Questo qua, Pellet Express Allora, se voi andate a vedere il, il sito è creato praticamente quasi uguale Perché se voi andate a vedere, vedete qui Il logo con il carrello e, il da, e la da, diciamo il prezzo da pagare Con il cerchio, i recenti commenti, gli archivi, categorie i prodotti che qua suggeriti se andate a vedere qua è praticamente uguale recenti commenti archivi prodotti suggeriti eh, pagamento del carrello fatto così tutto impostato e home shop sale chi siamo contatti shop chi siamo contatti prodotti chiunque ricordate chiunque può creare un sito con tutto quello che, che serve per poter far creare un sito e mettere qualsiasi cosa, e metterlo online, mh, ricevendo i soldi tramite bon bonifico bancario. Quindi Powered by WordPress, eccolo qua. WordPress è praticamente un programma dove si creano i siti. Mh, lo potete scaricare anche voi, eh, lo posso scaricare anch'io, posso crearvi esattamente questo, questo sito. Infatti se io vado qua sotto, Powered by WordPress. Siete convinti che questa è una truffa? Allora sì, vi faccio vedere anche in questo caso, se io vado ad aggiungere il carrello, risulta praticamente uguale, cart, vedete qua, è praticamente, guardate qui, è praticamente uguale, dai, non potete dire di no. Se vado al pagamento, nome e cognome, bla bla bla bla bla bla, effetto il pagamento tramite bonifico bancario LVU. Usa l'id dell'ordine come casuale, il tuo ordine non verrà spedito finché i fonti non verranno risultati trasferiti, quindi bla bla bla. Quindi queste è una truffa, ma truffe ci sono anche su subito.it, quindi mi raccomando anche lì dovete pagare solo con Paypal. Quindi andiamo su Facebook, io ho trovato questo qui. Allora, questo qui annuncia che è il Fire Stick viene venduto a 7 dollari vedete 7 dollari 7 euro praticamente qua ci vende 15 kg 10 sacchi di 15 kg 15 a 7 euro voi potete dire ma vabbè 7 10 sacchi a 7 euro diciamo non è ancora male eh, Ah eccolo qua c'è scritto esattamente qui possibilità di spedizione spese a carico vostro pagamento post e pay il pagamento post e pay non è tracciabile e nessuno, voi tranquillamente potete andare in cartoleria e pagare, ma ricevono i soldi e nessuno eh, può essere rimborsato se questo pellet non vi viene a casa. Quindi lo perdete, perdete tutti i soldi. Ne ho trovato un altro, qua siamo in provincia di Cuneo, e comunque ne ho trovato un altro pellet a 1 euro. Dice la posizione approssimativa su Torino-Piemonte Però se andate a vedere la mappa risulta eh, in inglese Perché Turin eh, in inglese Quindi la posizione di chi ha fatto questa inserzione su Facebook è straniera Quindi a un euro ovviamente un sacco non può costare Va bene passiamo al prossimo Ecco qua vediamo tanti bancali con pellet eh, dubbio Pellet dubbio perché non c'è nessuna scritta eh, condizione nuovo ok 5 euro 5 euro a sacco infatti se voi andate a leggere le informazioni si prega di non contattare se non serio non falsificare qui quindi non può essere eh, qua a torino eh, il venditore quindi se andiamo infatti ho preso il sito vado a vedere è un sito di, di un negozio polacco quindi non credo che questo possa essere, essere un sito serio poi se trovate il modo di pagare con paypal eh, volentieri magari questo qui ve lo dà 5 euro però accertatevi di questo quindi andiamo a vedere l'ultimo l'ultimo lui vende eh, 240 euro il pellet penso che sia a bancare quindi eh, consegna a domicilio anche qui turin eh, quindi straniero ho mandato un messaggio per cercare di capire se mi, po mi potesse dare una risposta infatti io da ignorante ho scritto il prezzo si intende a bancare quanti sacchi come posso pagare così mi dirà e eh, mi fa un accredito bonifico bancario o ehm, un poste pay o carte ricaricabile bla bla vivo in provincia di torino quindi non molto lontano quindi la spedizione potrebbe essere anche onesta perché no e niente ancora non mi ha risposto eh, vi farò sapere eh, ulteriormente nel frattempo vi faccio vedere la sorpresa che vi ho annunciato anche su tiktok perché anche lì io posto più o meno dei video dove annuncio i video su youtube così sono un po più lunghi è, è vero ma spiego nel dettaglio eh, alcuni processi alcuni procedimenti quindi vi faccio vedere cosa mi sono fatto inviare mi sono fatto inviare questo qua lo vedete questo qua è esattamente bucce di nocciola quindi eh, nocciole eh, sgusciate quindi eh, fatte a pezzettini qua sono quasi la metà quindi mi sono fatto inviare un pacco del genere per fare un test per per provare le noccioline infatti se adesso vi faccio vedere questo video un pochettino velocizzato se noi andiamo a vedere qua l'accensione eh, risulta praticamente uguale eh, ho provato ovviamente a cambiare alcuni parametri ho, ho velocizzato la coclea quindi ho fatto in modo che la coclea buttasse molto più materiale, perché questo qui è un materiale un po' più leggero, non è pressato come il pellet. Eh, ho fatto un'aspirazione dei fumi un pochettino più veloce, in modo che aspirasse un pochettino di più. È vero che potrebbe consumare un po' di più, eh, come, noccio, come, come buccia, perché comunque non è pressato. Potrebbe consumare di più. Però ho trovato un... Eh, un tipo serio che vende su ebay i gusci di nocciola e li vende diciamo a un buon prezzo potete chiedere qualche sconto su questo e andare a risparmiare sul pellet quindi il guscio di nocciola provandolo come state vedendo anche nel video brucia molto bene vi sto facendo vedere anche che in effetti c'è le, le nocciole dentro è solo una semplice, un semplice test ovviamente ho modificato parametri eh, l'unico cosa che potrebbe dare fastidio alla stufa è la coclea quindi potrebbe andare a bloccarsi eh, il materiale nella coclea potrebbe rovinare il motorino eh, li dovete valutare voi in base alla stufa che avete se la coclea è abbastanza grossa da poter far passare questo materiale e se è abbastanza forte nel mio caso sembra che tutto se lo sia mangiato infatti è finito quel materiale che state vedendo qua l'ho finito e non diciamo che non ho riscontrato difficoltà quindi probabilmente andrò a comprare il gusci di nocciola quindi se vi sembra una buona idea mi fatemi sapere nei commenti se avete anche voi qualche ulteriore consiglio da darmi su cosa inserire eh, al posto del pellet, andare a fare un po' di economia col pellet perché quest'anno la vedremo molto dura col gas, eh, quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea, se avete dei consigli da darmi, eh, fatemi sapere se anche voi la pensate allo stesso modo, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, accendete la campanella che è molto importante, e se volete eh, sostenere il canale fate una piccola donazione qui su paypal quindi io vi lascio ai prossimi video mi raccomando seguitemi e ci vediamo rimanete sintonizzati ovviamente ci vediamo al prossimo video